nostra lode sale come un profumo davanti alla presenza del Signore. Amen. Dio ha piacere nell'ascoltare la lode che sale dalle nostre labbra, però che proviene dal nostro cuore. Bene. E Davide davanti all'arca danzava, saltava e addirittura le persone lo prendevano in giro. La moglie un giorno l'ha presa in giro. Dice, tu ti stai rendendo ridicolo, tu sei il re, non devi danzare, saltare, ti stai rendendo ridicolo. Ma Davide disse, io l'ho fatto davanti al Signore e lo farò ancora di più per dare gloria al re dei re e al Signore dei Signore. Amén. la nostra lode è molto importante, soprattutto quando stiamo attraversando dei momenti difficili. Perché è facile lodare il Signore quando le cose vanno bene. Il problema è che bisogna lodare il Signore quando le cose vanno male. Bene. E come faccio a lodare il Signore se le cose vanno male? Ebbene, lo dobbiamo fare perché dobbiamo capire che Dio ha un piano. E questa mattina la parola di Dio il messaggio di questa mattina è proprio questo Dio ha un piano qualsiasi sia la cosa che tu stai attraversando oggi Dio ha un piano bene leggiamo in Genesi al capitolo 45 leggeremo dal verso 16 al verso 21 poi andremo dal verso 26 al verso 27 poi passeremo al capitolo 46 e leggeremo i primi tre versi. Faccio leggere un pochettino questa storia. La storia di Giacobbe. Il rumore della cosa si sparse nella casa del faraone e si disse sono arrivati i fratelli di Giuseppe. Questo fece piacere al faraone e ai suoi servi. Allora il faraone disse a Giuseppe via ai tuoi fratelli. Fate questo. Caricate le vostre bestie e andate. Tornate nel paese di Canaan. Poi prendete vostro padre e le vostre famiglie e venite da me. Io vi darò il meglio del paese d'Egitto. E mangerete i prodotti migliori del paese. Tu hai l'ordine di dir loro? Fate questo. Prendete con voi dal paese d'Egitto dei carni per i vostri piccoli e per le vostre mogli. Prendete vostro padre e venite. E non vi preoccupate per le vostre masserizie, perché il meglio di tutto il paese d'Egitto sarà vostro. Verso 26: E gli riferirono ogni cosa, dicendo: Giuseppe è ancora in vita, è il governatore di tutto il paese d'Egitto ma il suo cuore rimase freddo perché egli non credeva loro. Però quando essi gli riferirono tutte le parole che Giuseppe aveva loro detto ed egli vide i carni che Giuseppe aveva mandato per condurlo via, allora lo spirito di Giacobbe, e loro padre, si ravvivò. Israele disse, basta, mio figlio Giuseppe è ancora in vita, io andrò a, vedere, io andrò a vederlo prima di morire. Capitolo 46. Israele dunque partì con tutto quello che aveva e giunto a Beersheba offrì sacrifici al Dio di suo padre Isacco e Dio parlò a Israele in visioni notturne e disse Giacobbe, Giacobbe ed egli rispose, eccomi Dio allora disse io sono Dio, il Dio di tuo padre non temere di scendere in Egitto perché là ti farò diventare una grande nazione Amen. E leggiamo anche romani 8 28 che è un passo che dovremmo conoscere tutti quanti a memoria stamattina vi farò leggere un poco dice ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano dio i quali sono chiamati secondo il suo proponimento e geremia 29 11 che dice Poiché io conosco i pensieri che ho per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Amen. Io conosco i pensieri, in realtà un'altra versione è anche l'originale greco, dice io conosco i piani che ho per voi, piani buoni e non cattivi, per darvi un futuro e una speranza. Dio ha un piano per noi. Questa mattina tu devi capire che Dio ha un piano per te e non ha un piano per farti del male. Non è che Dio la sera si mette a fare la riunione con Gesù e con lo Spirito Santo e dice vediamo come possiamo creare problemi alla vita di questo mio figlio, alla vita di questa mia figlia, vediamo come gli possiamo rompere le scatole. No, Dio ha un piano per noi, per il nostro bene, per la nostra pace, per darci un futuro pieno di speranza. Amen e tu lo puoi vedere anche nel libro di Giobbe Giobbe è stato l'uomo della prova il libro di Giobbe è il libro della prova e quando stai attraversando un momento difficile ti consiglio di leggere il libro di Giobbe e la Bibbia dice chi era Giobbe era un uomo giusto, un uomo che seguiva Dio un uomo che aveva un cuore secondo Dio pensate che i figli uscivano di casa e gli offriva dei sacrifici per i peccati dei figli, perché se i figli avessero commesso un peccato, già c'era un sacrificio che li aiutava. Pensate un po' che padre premuroso che era Giobbe, quanto aveva a cuore la vita dei figli, e Dio l'aveva fatto prosperare in ogni cosa, aveva beni, figli, aveva mucche, aveva pecore, aveva tante di quelle cose, però aveva anche un nemico, il nemico era il diavolo, Amen. Per coloro che amano Dio, dice la Bibbia, tutte le cose cooperano al bene. E Giobbe amò Dio. Ma un giorno successe la giornata più brutta della vita di Giobbe. Ad un certo punto aprirono la porta, entrò il primo e successo un problema e si sono rubate tutte le mucche. E tutti i servi sono stati uccisi. Soltanto io sono scampato per venir dal Dio. E mentre lui stava soltanto iniziando a pensare che cosa significasse quella brutta notizia, arriva il secondo. Il fuoco dal cielo è caduto sopra le pecore e sono state consumate. Il fuoco dal cielo. Ma che sta succedendo qua? E solo io sono scambato per venirtelo a dire. Oh. E mentre sta lì, arriva il terzo. Il terzo messaggero dice, un vento ha colpito la casa dei due figli e sono tutti morti. Giacobbe perse tutto quello che aveva in un solo giorno. L'unica cosa che gli rimase era una moglie che dalla mattina fino alla sera gli diceva: Ma perché non muore? Maledice a Dio che muore dalla mattina fino alla sera. Che secondo me Giobbe gli stava dicendo: Dio Signore, ma tutto cosa ti va a pigliare? Ma proprio questo ti va a lasciare. <ride> tutto mi dovevi prendere, ma proprio questa moglie mi dovevi lasciare. Però cosa faccio? Giobbe si strappa le vesti, si rade i capelli, si inginocchia e dice: Giobbe 1, 21-22: Nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome dell'Eterno. In tutto questo Giobbe non peccò e non accusò Dio di nessuna ingiustizia. Perché? Perché Dio Amava Giobbe, Giobbe lo sapeva e Giobbe si fidava di Dio. La domanda che tu ti devi fare questa mattina, in mezzo alla prova, è tu ti fidi di Dio. Dio ti ama, tu ti fidi di Dio. Giobbe aveva capito che Dio aveva un piano. Non erano belle notizie, una dietro l'altra. Non c'erano belle notizie. Però Giobbe aveva fiducia in Dio, sapeva che dietro tutto questo Dio aveva un proposito, perché per coloro che amano Dio tutto coopera al bene, di questo dice la Bibbia. E se tu ami Dio, anche se sono arrivate tante notizie negative una dietro l'altra nella tua vita e stai attraversando il periodo più brutto della tua vita, la parola di Dio ti dice questa mattina che tutto coopera al bene anche se non lo comprendi, anche se non lo capisci, ma tutto coopera al bene, per quelli che amano Dio, che sono nel suo proponimento, ovvero nel suo piano. Questa mattina Dio ti sta dicendo che ha un piano per la tua vita. Molti stanno passando per afflizioni, per problemi, per difficoltà, però come pastori la cosa che più ci colpisce e vedere che però le persone iniziano a mettere in dubbio l'amore di Dio. Se nel problema, se nella difficoltà la persona inizia a dire, eh vabbè, ma Dio si è dimenticato di me. Ma Dio dove sta? Chissà se Dio veramente esiste. Perché Dio mi sta succedendo tutto questo? Perché questo problema? Perché sempre a me capitano tutti, sempre, tutte le stesse cose? Questa mattina io credo che sia arrivato il tempo di maturare il tempo di crescere perché Dio ha un piano non chiedi più il perché non chiedi più il per come iniziati a pulire le tue lacrime e inizia a gridare a Dio e dire Signore io confido in Te io so che Tu hai un piano per me perché so che tutte le cose coopereranno per il mio bene perché questo Tu hai detto amén nella storia che abbiamo letto di Giacobbe Giacobbe l'aveva passata brutta anche lui aveva perso un figlio pensate che un giorno gli altri figli gli presentano il vestito macchiato di sangue e dice abbiamo trovato così questo vestito probabilmente qualche lupo, qualche leone, qualche animale avrà ucciso Giuseppe e Giuseppe era il figlio preferito di Giacobbe e Giacobbe di praticamente ha subito 20 anni di lutto sapete la perdita di un figlio è qualcosa di veramente tremendo non ci sono parole per descrivere la perdita di un figlio se tu perdi i genitori sei orfano se tu perdi il marito o la moglie sei vedovo sei vedova ma non esiste una parola che definisce quando tu perdi un figlio perché non, non c'è una parola che può esprimere il dolore che tu puoi avere e Giacobbe stava soffrendo perché non aveva più un figlio e ha, fatto, ha avuto questo dolore dentro per 20 anni, per più di 20 anni, 22 anni per la precisione. E non soltanto questo: ad un certo punto arriva la fame del paese e Giacobbe sta lì, aveva dei beni, aveva delle risorse da parte, però quelle risorse iniziano a finire, inizia ad arrivare la fame quindi decide di mandare i figli in Egitto per andare a comprare del pane. Che bella idea. Quindi i tolvi per andare a comprare il pane. Però risulta che lui mandò dieci figli e ne tornarono solo nove. Perché erano stati accusati di essere delle spie e un figlio era stato messo in carcere. Stiamo vedendo la cosa dal punto di vista di Giacobbe, non di Dio. Immaginate la scena, un figlio mi è morto sono 20 anni, 22 anni che mio figlio è morto io ho questo nel cuore, non so neanche dove sta il cadavere di mio figlio non ho neanche una tomba su cui andare a piangere mio figlio e adesso i miei figli che sono onesti vengono accusati ingiustamente di essere delle spie uno sta in carcere e cosa vogliono fare? vogliono togliermi anche il mio figlio più piccolo, Beniamino l'ultimo figlio della moglie che amavo Non era una buona giornata per Giacobbe, però cosa successe? Che il cibo iniziò a finire un'altra volta, e alla fine lui fu costretto a mandare anche l'ultimo figlio, anche Beniamino, altrimenti sarebbero tutti morti di fame. Immaginiamo quello che c'era nella testa di Giacobbe. Ogni giorno lui si alzava dalla tenda e secondo me guardava fuori per vedere se i figli tornavano. Sapete, tanti genitori quando i figli escono la sera rimangono svegli aspettando che i figli rientrano. Immaginate mandare un figlio in una nazione straniera dove i suoi fratelli sono stati accusati di essere spie e c'è un figlio prigioniero, un bambino, un ragazzo. E quindi ogni giorno Giacobbe si affacciava dicendo chissà quello che starà succedendo, chissà se mio figlio tornerà in vita. Però all'improvviso arrivano i figli da lontano e arrivano con una buona notizia. Dopo 22 anni abbiamo scoperto che tuo figlio è il governatore dell'Egitto. Giuseppe vive e portavano asini, carri, pieni di mangiare, pieni di cose. E addirittura dice "Vieni, torniamo in Egitto, tutto il paese di Egitto è a nostra disposizione". Il faraone ha detto che non ci portiamo neanche i nostri mobili vecchi perché là ci daranno le cose migliori del paese le nostre mazzerizze, lascia qua tutto lascia la tenda, lascia i vestiti lascia via, corriamo là ci daranno tutto nuovo e là lui inizia a capire che Dio aveva un piano là inizia a capire che Dio aveva un piano Giacobbe gli dice Signore scendi in Egitto perché lì io farò di te una grande nazione tutto era un piano di Dio Dio gli restituì il figlio Dio l'onorò in Egitto non perse i suoi beni riuscì a vivere in un periodo di carestia e nacque la nazione che oggi chiamiamo Israele Dio aveva un piano per Giacobbe e Dio ha un piano per te un futuro pieno di speranza dice la Bibbia quindi guarda la persona che sta a fianco a te e digli Dio ha un piano per me. Quello che vogliamo questa mattina è che iniziamo a cambiare il nostro pensiero. Dio ha un piano. Settimana scorsa abbiamo fatto un brutto incidente, la macchina si è completamente distrutta, noi siamo usciti illesi. Però sappiamo che Dio ha un piano. Non sappiamo qual è, ma sappiamo che Dio ha un piano. Amen. e l'esperienza che abbiamo vissuto fino adesso come pastori ci dice che ogni momento in cui succedono cose negative sono i momenti in cui stanno arrivando le benedizioni più grandi e quindi noi ci stiamo aspettando vedendo quello che farà Dio anche se non capiamo qual è il piano ma sappiamo che Dio ha un piano lo stesso fu con Giacobbe immagina che Giacobbe aveva un fratello che si chiamava Esaù e Giacobbe purtroppo non era il preferito del padre. Esaù era il preferito del padre. E Dio dice nella sua parola che lui ha amato Giacobbe e ha odiato Esaù. Questo non è perché Dio fa preferenze, ma è perché Dio conosce i cuori e Dio conosceva il cuore di Giacobbe e il cuore di Esaù. Il cuore di Giacobbe era un cuore che cercava Dio, Esaù invece era un profano, uno che si vendette la primogenitura per un piatto di lenticchie. Si è venduto la benedizione di Dio per un piatto di lenticchie. Non dava valore alle cose spirituali, dava più valore alle cose materiali. E quindi Dio amò Giacobbe e iniziò a fare un piano per la vita di Giacobbe. Sicuramente lui avrà pensato in quel momento perché mio padre non mi ama? Perché mio fratello è più amato di me? Che c'ho io di meno di mio fratello che mio padre non mi ama? perché ama sempre Saúl? Però Dio aveva un piano e tutte le cose cooperano al bene per quelle che amavano Dio, anche quello che stava succedendo all'interno della sua famiglia. Questo era visto dal punto di vista di Giacobbe. Aveva un fratello che era più amato del padre. Non era il figlio preferito del padre. Poi cosa succede? che inganna il fratello, inganna la famiglia e deve scappare per salvare la propria vita è dovuto scappare in una nazione straniera andando a cercare la famiglia della madre per cercare di vivere pensate come Giacobbe uscì fuori dalla sua famiglia col padre ovviamente che già non lo, vo non lo voleva bene come figlio era diventato la pecora della famiglia perché aveva ingannato il padre però Dio aveva un piano per Giacobbe e Dio gli parla nel cammino. Mentre lui sta scappando dalla sua famiglia, Dio gli parla, per Sheba e lì lui fa un voto. Adesso conosceva Dio, adesso aveva incontrato con Dio e dice se tu, Signore, mi, mi tratterai in salute, se mi farai ritornare, tu sarai il mio Dio e io ti darò la decima di ogni cosa. Lì Giacobbe fa un patto con il Signore, questo era l'inizio del suo piano e succede l'inizio della benedizione, arriva ad Aran e la famiglia lo riceve come un ospite speciale, lo vogliono bene, lì lui conosce la donna che ama e alla fine lo ingannano, Il giorno del matrimonio gli mettono un'altra donna nel letto, la sorella. E là sicuramente lui si darà che signore, ma perché io volevo a Rachele e mi stanno dando Lea? Adesso devo stare qui per altri sette anni. Però Dio aveva un piano. E succede un battibecco fra lei e Rachele, perché si vogliono accaparare l'amore del marito. E alla fine Rachele ha figli, non può avere figli e Lea sì. Quindi Lea ha cinque figli e Rachele visto che non ha figli gli dà la sua serva per avere figli con la serva e dall'altra parte visto che lei non riusciva ad avere più figli gli dà anche la sua serva e poi infine anche Rachele ha i figli e arrivano ad avere 12 figli qualcuno potrebbe dire ma che famiglia disordinata due mogli figli di qua, figli di là, non si capisce niente però Dio aveva un piano Dio aveva bisogno di 12 figli per fare un piano, per fare una generazione. Dio aveva un piano. Io farò di te la mia nazione, un popolo per Dio, dice la parola di Dio. I pensieri che Dio ha per noi non sono per il nostro male, sono per il nostro bene, anche se tu non le comprendi. Tutte le battaglie che tu stai attraversando, le prove, le sfide. Le difficoltà hanno un proposito di Dio, perché Dio è dietro ognuna di queste battaglie. Anche le battaglie proposite che i tuoi figli stanno attraversando, servono per loro. Forse non lo capisci, forse ora non lo comprendi, ma Dio ha un piano meraviglioso per te. E quindi nel giorno più oscuro della tua vita tu devi dire, io so che Dio ha un piano per me e molti si domandano dicono, ma perché il Signore sembra a me? perché sembra a mio figlio? perché non agli altri? perché sta succedendo tutto questo? perché Dio ha un piano se non comprendi quello che sta succedendo nella tua vita questa mattina devi capire che Dio ha un piano e te lo altre 50 volte e cinquanta volte Dio ha un piano tu ami Dio e tutte le cose cooperano al, per il tuo bene, perché cooperano per il bene di quelli che amano Dio e che sono nel piano di Dio. Molti si trovano ad attraversare tempo dopo tempo dopo tempo e sono sempre nella stessa situazione e diciamo, Signore, perché? Dio ha un piano. Dio ha un piano e tu fai parte di questo piano. Perché Lui vuole darti un futuro pieno di speranza. Amen. Quindi che cosa dobbiamo fare quando stiamo attraversando questi momenti? Prima di tutto non attribuire mai un'ingiustizia a Dio. Giacobbe disse, Dio ha tolto, Dio ha dato, Dio ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Lui aveva perso i figli, i beni, i servi, tutto. Si strappò le vesti, si rase i capelli, si mise nella cenere però non se la prese mai con Dio. Anzi addirittura lui disse, se anche Dio mi uccidesse, io continuerò a sperare in Dio. Lui non avrebbe mai immaginato che Dio gli avrebbe dato il doppio di quello che lui aveva. Gli avrebbe dato una vita lunga facendogli vedere figli, nipoti, pronipoti. E Dio l'avrebbe fatto prosperare in una maniera incredibile. E che la sua storia sarebbe rimasta scritta nella Bibbia che la storia di Giacobbe sarebbe diventata di esortazione e di incoraggiamento per tantissime persone di generazione in generazione fino ad arrivare a noi oggi, a quelli che verranno dopo di noi, si racconterà di quello che è successo nella vita di Giobbe, perché Dio sa i pensieri e i piani che ha per noi, che sono per il nostro bene e non per il nostro male. E se Dio l'ha fatto con Giobbe, se l'ha fatto con Giacobbe. Allora lo farà anche con te. Se sta piangendo, non mettere nella tua bocca parole contro Dio. Signore, ma perché? Signore, ma come? Signore, ma di qua? Signore, ma di là? Ma questa mattina riconosci e dici, Dio ha un piano. Quando succede qualcosa, ovviamente uno è triste, piange, però poi devi pensare, Dio ha un piano per la mia vita. Io so che tutte queste cose coopereranno al mio bene, perché io amo Dio. Io lo vedrò come Lui è. Io so che Lui è un piano. Quindi oggi Dio sta dicendo alla Chiesa questa mattina che non ci sia mai una parola negativa nella tua bocca nei confronti di Dio. Mai. Qualunque situazione tu stia vivendo. A volte la risposta di Dio tarda. Pensate che Giacobbe per rivedere il figlio ha dovuto aspettare 22 anni, per capire il perché il figlio non si è trovato più ha dovuto aspettare 22 anni. Però che onore soffrire per 22 anni, però sapere che i tuoi figli e i figli dei tuoi figli oggi ancora sono chiamati il popolo di Dio. Che piano di Dio, soffrite 22 anni per vedere la salvezza della propria generazione, della propria stirpe, per sapere che dai propri figli sarebbe uscito il Messia. Gesù, Dio stesso sarebbe nato dalla tua discendenza. Dobbiamo confidare in Dio, perché Dio ha un piano. Però ti dico ancora di più questa mattina. Ama Dio con tutto il tuo cuore. Perché tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio. Quindi se tu ami Dio, tutte le situazioni che stai vivendo serviranno per il tuo bene. Tutti quelli che amano Dio, che sono nel proposito, nel proponimento e nel piano di Dio. Ama Dio, cammina nel proposito di Dio, nel piano di Dio per la tua vita e tutte le cose coopereranno al tuo bene. bene per questo ti dico questa mattina non piangere più mentre facciamo un canto vogliamo alzarci all'impiedi, non vogliamo più piangere per le situazioni in cui stiamo perché abbiamo capito che Dio ha un piano ancora non capiamo qual è il piano ma Dio ha un piano e mentre cantiamo questo canto io ti voglio invitare a venire avanti e a lodare Dio quando sei nella tempesta, è il momento migliore per dare gloria a Dio, per innalzare il Signore. Se stai soffrendo, adesso è il momento di lodare Dio, per dire Signore grazie, io so che tu hai un piano.